Uh, salve a tutti, oggi vorrei parlarvi di quello che vedrete in questo canale Per partire vorrei presentarmi e presentare anche i miei amici Con quello ho aperto anche questo canale Quindi, io sono Daniel, e aka Daniel, aka Daniel, In sostanza chiamatemi come vi pare Poi possiamo trovare anche André uh, Andy09shift, uh, ma si chiama André in realtà Poi Stefano, che è l'unico normale con il nome Poi abbiamo uh, Foxer, cioè kei Leo Abbiamo pensato di aprire questo canale per uh, intrattenervi prima di tutto, e. sì, intrattenervi con il nostro gameplay, e per strapparvi una risata qualche volta. Ogni tanto, nei fine settimana, ma anche uh, nella settimana vera e propria, se non abbiamo nient'altro da fare, uh, porteremo anche delle live stream, per esempio con Minecraft, e poi ne parleremo, ma non solo, uh, per esservi più accanto in sostanza. Allora, in gran parte, come stavo dicendo anche prima, eh, porteremo eh, Minecraft come una vanilla Tutti insieme Tutti i quadri insieme O anche delle Bedwars, sempre insieme Ma anche un'altra vanilla, ma con le mod Qualche volta pure Delle partite a Rocket League Ma non solo, anche a Raw Company Il gioco non Quale è uscito qualche mesetto fa eh, Siccome ora non possiamo perché uno tra di noi non ha un computer abbastanza potente per dire, eh, per poterlo reggere, per godersi almeno 60 FPS. Niente, questo, questo è tutto, vi ringrazio da parte mia e da parte di tutti gli altri di aver guardato questo video e non scordatevi di iscrivervi per non perdere tutti gli altri video che porteremo. Ciao!